Prevenzione per la colonna vertebrale e le articolazioni con i prodotti NSP nell'UE. I due prodotti principali della NSP, Everflex e collagene, due fatti importanti sulla cartilagine e sull'ormone della crescita. Come possiamo applicarli? Fatto numero 1. Non ci sono vasi sanguigni nel tessuto cartilagineo di un adulto. Fatto numero 2. Il proprio ormone della crescita umano aiuta in modo significativo a ripristinare tessuto osseo, muscolare e cartilagineo. Non ci sono vasi sanguigni all'interno della cartilagine. I nutrienti entrano nella cartilagine dal liquido sinoviale, non dal sangue. È importante. Il metodo di penetrazione è chiamato diffusione. La diffusione dei nutrienti dal liquido sinoviale è l'unico modo naturale per nutrire la cartilagine. Non ci sono vasi sanguigni nel tessuto cartilagineo che potrebbero accelerare il recupero. La cartilagine è difficile da riparare. Non c'è afflusso di sangue. Nessuna possibilità di divisione cellulare per la rigenerazione. Come mantenere una cartilagine sana? Dagli da mangiare esattamente quelle sostanze che ripristinano la cartilagine. Muoviti in modo che la colonna vertebrale sia compressa e allungata. Fisiologicamente, non troppo. La compressione e lo stiramento della colonna vertebrale e delle articolazioni migliorano i processi di diffusione. Questo è esattamente il modo in cui i nutrienti entrano nel tessuto cartilagineo. Questo non è un modo veloce o istantaneo. Funziona sicuramente, ma non rapidamente. È fisiologico. Pertanto, è necessario nutrire e allungare, comprimere, i tessuti cartilaginei quasi costantemente. Allungare e stringere significa muoversi, andare in bicicletta, camminare, fare esercizi speciali di stretching. Così, non ci sono vasi sanguigni nel tessuto cartilagineo di un adulto. La cartilagine si nutre per diffusione. È possibile aumentare la fornitura di tessuto cartilagineo con sostanze nutritive. Devi muovere la tua cartilagine più attivamente. Cosa significa questo per la colonna vertebrale? È possibile rafforzare la nutrizione dei dischi intervertebrali. La compressione e lo stiramento della colonna vertebrale sono moderati e delicati. Consente di aumentare la nutrizione dei dischi intervertebrali. Cosa significa questo per le articolazioni? Un moderato aumento dell'attività fisica aiuta a nutrire meglio la cartilagine. È possibile il ripristino del tessuto cartilagineo senza movimento. Ma in questo caso stiamo parlando di iniezioni nelle articolazioni e non di assumere capsule con il cibo. A volte è necessario e questo riguarda il trattamento. Come aiutano i prodotti NSP? Sempre flessibile. Contiene condroitina, MSM, glucosamina, collagene. Sono questi prodotti che consistono in quelle sostanze necessarie per mantenere la salute del tessuto cartilagineo. Anche per le strutture della pelle, i vasi sanguigni e ovunque nel corpo umano sia presente una struttura portante, il tessuto connettivo. La prevenzione è il supporto nutrizionale e l'attività fisica. Migliora l'efficienza dell'uso dei nutrienti, movimento incluso stretching e nutrizione speciale. In realtà, questi sono i due fattori principali che aumentano significativamente le possibilità di uno stato sano delle articolazioni e della colonna vertebrale, quasi fino alla più profonda vecchiaia. Secondo fatto importante, il proprio ormone della crescita umano aiuta in modo significativo nel ripristino del tessuto osseo, muscolare e cartilagineo. Ciò significa che anche un'attività fisica minima aumenta la produzione del proprio ormone della crescita. L'ormone della crescita aiuta a riparare i tessuti danneggiati aumentare la massa ossea, aumenta la massa muscolare, ripristina la cartilagine, ridurre il volume del tessuto adiposo e sostituirlo con i muscoli. Cosa bisogna prevenire? Artrosi dell'articolazione dell'anca. La protesi dell'anca è un'operazione comune e molto richiesta. Quando è necessaria una protesi d'anca? Nei casi di danno articolare, quando la mobilità è ridotta e c'è dolore anche al di fuori dell'attività fisica. Il motivo più comune per la sostituzione dell'articolazione è l'artrosi. Altre cause sono l'artrite reumatoide, le fratture, l'artrite settica, i processi displastici. A chi viene offerta una sostituzione articolare? La sostituzione dell'articolazione è una grande operazione. Di solito è consigliato se altri metodi, come terapia fisica, iniezioni di steroidi, non aiutano a ridurre il dolore e ad aumentare la mobilità. La chirurgia è raccomandata se c'è un forte dolore. Mobilità ridotta nelle articolazioni. Limitata capacità di movimento. Il dolore è così grave che il sonno e la qualità della vita sono disturbati. Le attività quotidiane come fare la spesa, fare il bagno sono difficili o impossibili. La persona è depressa a causa del dolore e dei problemi di movimento. È impossibile lavorare. La socializzazione è interrotta. Questo è il motivo dell'operazione. Costo dell'intervento di sostituzione articolare. In Israele da 17 dollari. L'ernia del disco è un altro motivo per la prevenzione. Sfortunatamente, un'ernia del disco rappresenta un rischio di strangolamento. Ciò significa la necessità di un intervento chirurgico. L'ernia del disco è una conseguenza dei processi distrofici nei dischi intervertebrali. Sono anche costituiti da cartilagine. I sintomi della degenerazione del disco dipendono dal livello di danno. Dolore. Funzione compromessa. Problemi di movimento. Interruzione significativa del normale stile di vita Come viene distribuito? Carico all'interno del disco in condizioni sane e in degenerazione del disco Dopo l'intervento chirurgico, l'instabilità spinale aumenta I reinterventi per le ernie spinali non sono rari Gli scienziati ricordano L'invecchiamento della colonna vertebrale è un argomento importante per tutti Dolore cronico in varie parti del corpo Non solo collo e schiena Alcuni dei disturbi più comuni sono associati alle ernie discali. Traumi o altri danni ai dischi portano alla loro sporgenza. Degenerazione del disco. Stenosi del canale in cui si trova il midollo spinale. Questa è una formidabile complicazione e una spiegazione della necessità di operazioni incomplicate ernie spinali. Osteoartrite. Come trattarla e come ridurre il dolore. Ma in ogni caso, ce lo dicono i luminari del mondo. Il sollievo dal dolore è possibile. Curare per curare per sempre oggettivamente non c'è niente. Puoi fermare il deterioramento della situazione. Il medico cerca di migliorare la funzione motoria, ridurre il dolore e fermare il deterioramento. Esercizio come metodo sicuro e accettabile per tutti. Aumenta la flessibilità e la resistenza. Ridurre il dolore e gli spasmi muscolari. Generalmente ben tollerati sono il nuoto, gli esercizi di equilibrio, la camminata, la bicicletta e il tai chi. Si consiglia di consultare un medico prima di iniziare un nuovo programma di esercizi. Ottimo consiglio. Se tutto è così difficile con il trattamento, fai la prevenzione il prima possibile. Grandi prodotti. Creati proprio per mantenere la salute del sistema muscolo-scheletrico. Collagene NSP. Contiene esattamente quei tipi di collagene necessari per mantenere la salute della colonna vertebrale e delle articolazioni. Il primo tipo di collagene è necessario per tendini.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 Aumentare la massa ossea. Aumenta la massa muscolare. Ripristina la cartilagine. Ridurre il volume del tessuto adiposo e sostituirlo con i muscoli. L'ormone della crescita svolge un ruolo molto importante nel mantenimento della massa muscolare. Limitare l'accumulo di massa grassa. Regolazione del metabolismo dei carboidrati. Regolazione della funzione del sistema cardiovascolare. Conservazione delle funzioni cognitive a livello adeguato. La produzione del proprio ormone della crescita diminuisce significativamente con l'età. La secrezione dell'ormone della crescita diminuisce sostanzialmente dopo i 30 anni, di circa il 15% ogni decennio. Ma ci sono anche buone notizie. Quel fatto importante sull'ormone della crescita con cui abbiamo iniziato. L'attività fisica aumenta il livello dell'ormone della crescita nel sangue. Viene prodotto in quantità maggiori. Viene secreto e rilasciato nel flusso sanguigno in quantità maggiori. Questo è l'effetto dell'attività fisica. Potrebbero non essere difficili, non pesanti e non lunghi. Ad esempio, 30 minuti di camminata a passo moderato. Tratto leggero. Esercizio fattibile. Nuoto. Ciclismo. La cosa principale è la costanza degli sforzi. L'ormone della crescita viene prodotto solo durante lo sforzo fisico. La sua influenza non è duratura. Rispetto alle iniezioni di farmaci con ormone della crescita. L'aumento della produzione dell'ormone della crescita non è così drammatico, se confrontato con l'uso di iniezioni con ormone della crescita. Le iniezioni di ormone della crescita nelle articolazioni negli esperimenti hanno contribuito a ripristinare la cartilagine, aumentare l'attività motoria e ridurre il dolore nel 93% dei casi di artrite. Negli esperimenti sui topi, è stato dimostrato che bassi livelli di ormone della crescita accorciano la durata della vita. Un punto molto importante. Il tempo per il rilascio dell'ormone della crescita nel sangue è una notte di sonno. Importante, non solo notte, notte di sonno profondo. Ci sono informazioni sull'ormone della crescita umano. È ben studiato, è anche noto che il suo rilascio nel sangue avviene di notte durante il sonno profondo. I disturbi del sonno portano a una diminuzione dei livelli di ormone della crescita umano. Questa è un'altra spiegazione di come la mancanza di sonno provochi obesità e problemi alle articolazioni e alla colonna vertebrale. Il sonno notturno è importante. Cosa ti aiuta a dormire la notte? Magnesio, lecitina, omega 3 e HVP. È importante un apporto adeguato di vitamine del gruppo B. Le vitamine del gruppo B dovrebbero essere assunte durante il giorno. Possono rinvigorire. Pertanto, non sono ubriachi la sera. Cosa sta succedendo? Se l'ormone della crescita non è sufficiente, il tessuto muscolare scarseggia, anche il tessuto osseo, il grasso si sta accumulando. I rischi di diabete e obesità sono in aumento. L'umore e le prestazioni sono bassi. La qualità della vita. Le persone con bassi livelli di ormone della crescita hanno maggiori probabilità di soffrire di depressione. Anche le funzioni cognitive, tra cui l'apprendimento e la memoria, sono direttamente correlate ai livelli dell'ormone della crescita. Cosa sappiamo dell'ormone della crescita umano? La somatotropina, ormone della crescita umano, è sintetizzata e ampiamente utilizzata sia in medicina che nello sport e nel fitness. Nel 1989, l'ormone della crescita è stato bandito dal Comitato Olimpico. Sono noti gli effetti collaterali delle iniezioni con l'ormone della crescita. E come accelerare il recupero di muscoli, cartilagine e tessuto osseo, se se non si desidera utilizzare iniezioni di ormone della crescita, a meno che non ci siano buone ragioni per una terapia così seria, ma è molto desiderabile migliorare le condizioni del sistema muscolo-scheletrico, l'ormone della crescita non deve essere iniettato. Può essere sviluppato in modo indipendente. L'attività fisica fattibile può aumentare leggermente e brevemente il suo livello. Di solito questo livello nelle persone dopo 45 anni è basso. È impossibile ripristinare le strutture danneggiate del tuo corpo con un basso livello di ormone della crescita. Ma è possibile aumentare il livello dell'ormone della crescita. Un'attività fisica regolare, fattibile, costante è la chiave per il ripristino di molte funzioni. Non solo colonna vertebrale e articolazioni. Cos'altro si può usare? Prodotti NSP utili per le ossa e il sistema nervoso. Calcio con vitamina D. Certo, è necessario per la salute delle ossa. Una colonna vertebrale sana riguarda la conservazione dei dischi intervertebrali cartilaginei e la protezione delle strutture ossee, vertebre. Everflex contiene condroitina, MSM, glucosamina. NSP produce condroitina e MSM. Maggiori informazioni sul collagene. C'è un secondo prodotto NSP con il collagene. È molto comodo da prendere. Clorofilla per un migliore assorbimento di tutte le sostanze utili. Clorofilla come disintossicante. Clorofilla come primo alimento umano. Omega 3, lecitina e magnesio. Un ottimo trio per il supporto nutrizionale del sistema nervoso. Anche i vasi, il cuore, sono utili. E ancora sui nervi, calmati, normalizza il sonno. Sviluppa in sogno le sostanze necessarie per il recupero. Per questi scopi utilizziamo il prodotto HVP, Luppolo, Valeriana, Passion Flora. Supporto nutrizionale per il tessuto nervoso, rigenerazione e riparazione delle cellule danneggiate. Per questi scopi, utilizziamo vitamin B complex. Vitamina D. Non solo per la salute delle ossa. Immunità. Umore. Salute generale. Riassumere. Prevenire è sempre meglio che curare. È possibile evitare sofferenze e situazioni in cui non c'è più scelta. Inizia azioni mirate per mantenere la salute della tua colonna vertebrale e delle tue articolazioni. Salva la tua salute. Per più di 50 anni, NSP ha fatto ogni sforzo per garantire che le persone in tutto il mondo mantieni e migliora la tua salute.